Buongiorno, allora sono sul 100 Croci, sul passo 100 Croci, mille metri di quota, direzione Monte Zuccone, percorso facile, due km, e mezzo, dislivello circa 600 metri. Temperatura dove ho parcheggiato la macchina, nel versante Emiliano, meno 17. Qui si sente l'effetto del mare, eh, il mare è laggiù, meno 15, e niente, spero di ascoltarvi in 40 metri, di fare QSO verso le nove e mezza, magari anche prima, dipende dalla neve, 73, eh manca un chilometro di neve non ce n'è tanta sono delle zone dove si è accumulata un pochettino bella secca farinosa quindi assolutamente non bagna e niente eh? per salire è inutile star qui a pensarci allora, buongiorno siamo in no. cima Monte Zuccone la Penna la Monte Ragola qui davanti il Monte Belpi e laggiù eh, si vede male e eh, non si vede contro sole laggiù c'è il Molinatico No, oggi non ci si sporca mica i piedi di fango. Allora, il solito setup, lotte 17, l'antenna di polo monobanda per i 40 metri, eh, il freddo, eh, quello non manca, eh, meno 16, Dopo ci darò ancora un'occhiata al termometro ma si sente, C ho la bottiglia dell'acqua che anche se al sole non ha nessuna intenzione di sciogliersi, e la batteria si comporta bene nonostante la temperatura, non sono riuscito a fare il video perché di colpo è esploso una serie di chiamate sono esplose e, e non riuscivo a interrompere per far partire il video. Amen. Mi resta log, almeno questa volta c'ho log. Eh, L'antenna si comporta molto bene. Fortuna che un'installazione un appena blasfema perché l'ho dovuto attaccare all'amistà all alla, alla cappelletta della Madonnina che qui il ghiaccio non riesco a bucarlo è stato divertente con San Valentino voglia oh, che freddo non so se si vede sul tavolo c'è ancora il ghiaccio allora com'è stata l'attivazione sota Italia Lima Golf 322 a parte il fatto che il Pirla si è sbagliato a fare lo spot iniziale Italia Lima Golf 323 eh, divertente divertente è che in condizioni estreme di freddo e di vento eh, diventa dura perché stamattina da meno 17 poi su meno 13 poi verso le 10 e mezza eravamo intorno ai meno 10 meno 8 eh, col vento diventa dura Sì, vai su preparato quello che vuoi ma resti fermo per parecchio tempo problema sono le mani perché operare sulla radio con i guanti fai fatica e a scrivere non ti viene benissimo togli i guanti un attimo sei finito però poca umidità quindi freddo si sentiva anche relativamente poco eh, tanti tanti colleghi europei eh, i soliti noti Manuel Ecco Alfa 2 Delta Tango sempre presente e ci mancherebbe e qualche italiano e la cosa simpatica è quando ti chiedono ma sei importatile? E eh vabbè io sì, sono importatili, e... ma sono cose simpatiche, dai, se non ci si diverte. Diventa un lavoro, è uno spettacolo, cioè santo Dio, la vecchia roba, cioè, non... ma è uno spettacolo. Basta, è solo uno spettacolo. 73, e saluti agli OMS e WL che hanno partecipato al mio divertimento. Ciao.